E poi il ravvedimento operoso senza tabù anche per le condotte fraudolente con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. E ancora il modello 730 con la detrazione dentista per le spese sostenute nel 2021. E poi le partite IVA nel primo trimestre 2022, aperture in aumento in particolare per istruzione e sport. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dagli aiuti di Stato Covid in scadenza il 30 giugno 2022, nessuna proroga per il quadro temporaneo. L'articolo è di Rosi Delia e fa il punto sugli aiuti di Stato Covid con la scadenza che viene confermata al 30 giugno 2022 per il quadro temporaneo che ha permesso l'erogazione di bonus, contributi a fondo perduto e agevolazioni. Non è prevista una proroga ma si conferma una uscita graduale sono queste le decisioni della commissione europea annunciate ieri 12 maggio la conferma potrebbe avere un impatto anche sulle scelte interne legate al termine ultimo per inviare l'autodichiarazione vediamo che per quanto riguarda gli aiuti di stato covid il quadro temporaneo che ha permesso l'erogazione di contributi a fondo perduto bonus e agevolazioni ha i giorni contati la vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza ha confermato ieri 12 maggio la scadenza del 30 giugno 2022 e un'uscita graduale che si estenderà fino al 31 dicembre 2023. Nessuna proroga quindi arriva rispetto alla tabella di marcia prevista lo scorso novembre. La scelta deriva da un miglioramento della situazione economica legato all'allentamento delle restrizioni e potrebbe avere un impatto sulle decisioni che riguardano l'estensione dei tempi per inviare la Autodichiarazione con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle Entrate i ristori ricevuti dal decreto rilancio e dal decreto sostegni bis. Nel frattempo però in questi mesi è stato approvato in UE un nuovo quadro di aiuti di Stato, quello dedicato alla crisi energetica legata al conflitto in Ucraina. L'economia passa da un'emergenza all'altra. I dettagli sono all'interno dell'articolo e passiamo poi ai chiarimenti dell'agenzia delle entrate sul ravvedimento peroso senza tabù anche per condotte fraudolente sono appunto i chiarimenti dell'agenzia delle entrate che riguardano il ravvedimento peroso nell'articolo di Anna Maria D'Andrea anche in caso di condotte fraudolenti chiarimenti arrivano appunto dall'amministrazione finanziaria che con la circolare numero 11 del 12 maggio 2022 analizza le novità normative che hanno progressivamente esteso l'ambito applicativo della possibilità di beneficiare della riduzione di sanzioni e eh, interessi. Il punto sulla circolare numero 11 del 12 maggio 2022 è all'interno dell'articolo da cui è possibile scaricare il documento di prassi attraverso un apposito box e eh, l'utilizzo delle fatture e documenti falsi non inibisce la possibilità per il contribuente di accedere al pagamento delle imposte beneficiando della riduzione di sanzioni interessi e interessi e il ricorso ravvedimento operoso diventa ammesso anche nell'ipotesi quindi di condotte fraudolente. Passiamo alla detrazione dentista, le spese nel modello 730 2022 per le spese odontoiatriche e relative ad altre visite specialistiche ha previsto uno sconto sull'IRPEF del 19%, spese ammesse, documentazione e istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sono all'interno dell'articolo. Infine l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda le partite IVA. Nel primo trimestre 2022 aperture in aumento in particolare per istruzione e sport. L'articolo è di Francesco Rodorigo. Nel primo trimestre del 2022 le partite IVA aperte sono in aumento rispetto allo scorso anno. I settori produttivi con una crescita più significativa sono quelli dell'istruzione, le attività sportive e di intrattenimento. La maggior parte è attivata da persone fisiche, per lo più nel nord Italia. Più della metà dei nuovi contribuenti ha aderito al regime forfettario, più del 10% rispetto al 2021. I dati sono parte integrante dell'articolo e l'analisi è contenuta all'interno dello stesso. Passiamo infine alla pagina dedicata all'economia dal corriere.it che apre sul crollo del bitcoin perché è entrata in crisi l'utopia democratica delle criptovalute e ancora bonus stand da sole quali sono i requisiti e come si fa domanda per l'agevolazione e poi i numeri del giorno 2,3 riguarda il gruppo Unipol l'obiettivo di 2,3 miliardi di utile in tre anni con il titolo che crolla in borsa e poi eh, 3.000 il conto del Covid, 3 mila miliardi per la UE, dal 30 giugno stop appunto agli aiuti di Stato. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è quello in apertura. Crollo Bitcoin, le ragioni della crisi e la fine dell'utopia democratica delle criptovalute è di Massimo Gaggi nell'articolo c'è un'analisi su quella che è stata una settimana da dimenticare per gli investitori in criptovalute che hanno visto scendere il valore delle stesse sotto il livello delle principali azioni e vengono prese in esame alcune specifiche criptovalute vengono poi fornite delle riflessioni generali per inquadrarle a livello economico per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al corriere.it